Io merito il successo. Io merito di vincere. Io merito una vita meravigliosa. Io merito di stare bene. Io sono una persona vincente. Io attraggo il successo come una calamita. Io vibro alle frequenze del successo. Io vibro con l'universo. Io mi fondo con l'universo. Io e l'universo siamo una cosa sola. Io attraggo solo cose positive. Io sento il successo in ogni mia cellula. Ogni mia cellula vibra sulle frequenze del successo. Io sento di meritare il meglio dalla vita con ogni cellula del mio corpo. Io merito il meglio. Io attraggo il meglio. Io mi amo. La mia autostima aumenta ogni giorno sempre di più. Io sono Provo gratitudine per tutto quello che ho. Io sono il successo. Io sono un essere meraviglioso. Io faccio il bene ed attiro il bene. Dio mi ama. Dio ha in serbo grandi cose per me.